Mentre costruivo casa mia, ho sentito un rumore. Ho sentito un rumore? Che diavolo era? Questo posto è veramente tanto buio. Ok, questa cosa è abbastanza strana, devo dire. Che caspita dovrebbe essere! Oh, okay, che cosa sta succedendo? Ma cos'è questo rumore? Perché sta tremando tutto? No, no, no, no, no, no, no, ti prego, basta. No, de ah, devo uscire, devo uscire, devo uscire. Mi avete lanciato la sfida di affrontare Lil Nugget, e io ho accettato con tutta la forza in mio possesso. Guardate il video fino alla fine. Ok, per fortuna ha smesso Caspita c'è sopra Effettivamente, vedete, là c'è la luce della luna eh? E sembra ci sia come una sorta di sfera in cielo Quando sono entrato in questo posto parlavo in una maniera un po' confusa Perché non sono abituato a vedere queste cose su Minecraft Ora, allora, questa è una porta che non si può aprire E qua però c'è un ascensore che va eh, o sopra, no? O sotto Perché è tutto così buio? Ok, ho potuto accendere la luce per fortuna Ok, vediamo un attimo Ah qua c'è una chiave, forse è per la porta di prima la chiave potrebbe essere Andiamo a vedere perché ormai mi sto impugnando un sacco Così si è aperto, vediamo che cosa c'è qua C'è un altro di questi cosi Andiamo sotto Spaventato da queste trappole cerco di affrontarle nel modo migliore Non posso andare su quei bordi rossi perché c'è un muro invisibile E qua c'è la Bloodstone L'effetto della bloodstone mi ha subito fatto capire che dovevo correre nell'altra stanza per toglierla Ho deciso di proseguire questo percorso maledetto Adesso arriva la parte più inquietante di questa storia Qua c'è un um, GPS che mi dice di andare Ah, vedete quella cosa in basso? Eh, adesso non so se riuscite a vedere Praticamente qua in basso c'è una cosa che dice 300 metri Cioè questo praticamente è praticamente un GPS che mi dice dove andare praticamente Non so esattamente come funzioni E non so dove mi porterà Soprattutto Cioè ci sarà un motivo per cui io l'ho trovato no? Eh, quindi direi di seguirlo In lontananza vedo delle luci Ed è tutto notte Continua ad essere notte Però la luminosità adesso si è alzata leggermente Vi devo dire che è molto positivo Madonna raga che inquietante No Guardate quanto è inquietante Cioè è tutto buio e c'è tipo in mezzo al niente c'è questa cosa Devi di entrarci C'è un laboratorio Sembra uno dei laboratori SCP Solo che gli SCP non c'entrano assolutamente niente Con quello che state per andare a vedere Camminando in quei corridoi c'era come una presenza Eppure non capivo che caspita era Perché era così inquietante questo posto Qua ci sono però continuano ad esserci porte Questo mi sembra effettivamente molto strano Poi non ci sono i label notate Non ci sono tipo gli indicatori che dicono che tipo di SCP c'è qua? Dunis, non aprire No No, no, no, no, no, no, no, no, no Allora, questo qua non è un SCP La cosa che ho appena visto Non è un SCP Praticamente si chiama Lil Nuggets E fa parte della, della, della famiglia Sarebbe... Tipo, avete presente il creatore di Sirenead? Ecco, lui Praticamente è a Sirenead, Cartoon Cat Ecco, c'è praticamente anche questo mostriciattolo molto piccolo Di cui nessuno parla Ma è terribile! E però non c'entra niente col mondo SCP. Scusate, ma se io lo brucio, perché effettivamente posso bruciarlo! Ma siete impazziti! Cioè, oh, eh, pa siete pazzi! Aiuto! Ma dove è finito? Scusate, andiamo a vederlo immediatamente perché sono molto curioso di vedere che fine abbia fatto. Magari è morto in modo così semplice, vi immaginate? Certo, come no. Ora, guardate cosa fa, praticamente mi attacca! Perché questo coso è aggressivo. E guardate, ma il mio schermo! No, no, no, no, no, no, devo uscire, devo uscire, devo uscire. Ma questa parte non c'era prima o mi sbaglio? Cos'è? Cos'è che c'è in fondo? Non vedo niente! Cos'è successo? Oh, no, di nuovo! Questa è una scena veramente terrorizzante che a volte succede, purtroppo. Soprattutto quando sta per succedere qualcosa di veramente terribile. Quindi tenetevi pronti perché secondo me qua... Cioè io vi avviso Cioè, che non succeda niente mi sembra strano. Oh mio Dio! Ecco, vedete? Già gli, lo schermo inizia a sflesciare. Madonna, ma perché devono succedere queste cose così strane poi guardate il buio che ti segue e, e, e cerca di, di come di mangiarti no no no e camminavo e camminavo e camminavo raga io non so come dirvelo voi non avete visto perché c'è stato un taglio ma io sto camminando da tipo 20 minuti e da 20 minuti che continuo a camminare qui ma non succedeva niente non trovavo niente ero confuso e spaventato quindi Continuava a camminare sempre nella stessa direzione A volte sembrava quasi che i muri si ripetessero Forse era una sorta di maledizione Oppure I Lil Nugget sono delle adorabili e docili creature Oh mio Dio No no no no no No no no no Possono diventare dei mostri orribili Se muoio adesso devo ritornare indietro se, se muoio adesso no, non posso morire No non posso Quanti diavolo ce ne sono di questi tizi? Io tengo i blocchi in mano eh se devo bloccare il passaggio io non torno indietro perché secondo me sono vicino No, no Brutto, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Fanno male, fanno male, fanno male Mi son chiuso, mi son chiuso, ok Forse funziona la strategia Loro possono essere creati con differenti forme e colori No, no vacca raga, sti tizi cioè sto per morire, e muori stupido gattino, vedete raga questi tizi sono terrificanti sono dei mostri per quanto piccoli possano sembrare sono così forti che possono ucciderti immediatamente Sì. c'è una porta, c'è una porta, c'è una porta l'apro Ok questa è il portale della Twilight Entriamoci immediatamente prima che qualcuno ci ammazzi proprio qui Scusatemi Che cavolo c'entra Lil Nuggets con la Twilight Forest Questa foresta non c'entra niente con questi serini Oh mio dio Eppure siamo qui Ma sono dappertutto, hanno infestato tutto il mondo Stiamo seguendo un filo, una storia veramente Che ci porta a misteri infiniti Allora io devo entrare in questa casa per essere più al protetto Tuttavia c'è un problemino eh, che è rilevante Cioè è molto importante da tenere in considerazione Questo problemino sono proprio loro Allora loro mh, sono tipo dei guardiani Che ci sono in questa foresta che è maledetta non so se la conoscete, ma la Twilight Forest è molto famosa. Oddio. Ehi, ehi, ehi. Vedete, vedete, vedete. Cioè, questi qua mi possono avvelenare e mi possono far fuori, raga. Quindi bisogna stare attentissimi. E poi ricordatevi che dietro di me ci sono sempre quegli esserini orribili che, peraltro, uno mi sta pure puntando. Non venire qua, ti prego. Adesso, tecnicamente, io posso restare in questa casuccia. Don't be shy, search the infinity. Ok, se non sapete cosa significa, significa che non essere timido cerca l'infinito. Ma cosa vuol dire? Cioè cosa, a cosa si riferisce? Cioè, nel senso, non capisco a cos'è che è rivolto. Cioè, cos'è l'infinito per lui? E poi, prima di tutto, chi ha scritto questo libro. E poi, a cosa si riferisce per infinito? Beh? E infinito è stato il viaggio che ho fatto in questa foresta oscura e misteriosa. schermo no, no no no no no devo uscire devo uscire devo uscire no no e tutto ad un tratto ho trovato questo posto che era bloccato da una barriera Ok questa struttura molto grande nel caso se vi piace questa serie ovviamente la continuiamo nel prossimo episodio perché potrebbe essere anche una serie questa qua. Se vedo che vi piace tanto tanto eh però quindi ovviamente lasciate un sacco di like e iscrivetevi al canale per continuare alla prossima avventura.